Buongiorno a tutti voi e bentornati. Ecco il numero 1 della rivista Lobby della Scienza e della Tecnica, trimestrale di divulgazione scientifica. Ecco alcuni articoli proposti. Il Museo dei Falsi a Milano. Animali in libertà allo zoo safari. Diatomei. Meraviglia al microscopio. Il Paese delle Farfalle in Friuli. Meteoriti e Metal Detector. Perché l'occhio percepisce la luce. Per chi acquista il primo telescopio. I segreti della luce di Wood. La miniera di Sant'Acqua Bona. Per diventare modellisti. L'orologio preciso è radiocontrollato. La lente in ingrandimento. Il numero uno del lobby della scienza e della tecnica è uscito il primo marzo del 2006. Grazie per l'attenzione e vi aspettiamo per i prossimi nostri video. Grazie.